Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence perché ho opinioni contrastanti, però intanto iniziamo a parlarne. Allora, si chiama Ainida Miracle è volumizzante ed allungante Lash Tinting Complex ok la confezione è un 16 ml e viene a 4,95 euro allora mh, ovviamente non già italiano ma vado di qua mascara per un volume miracoloso fortifica ancora di più le ciglia va bene, allora intanto dunque ma del New York davvero? non credevo allora, il prodotto è questo qui mascara e vi faccio vedere lo scovolino perché è cicciotto è cicciottissimo mi piacciono questi belli cicciotti parte stretto poi si stringe a clessidra e poi più lungo bello, mi piace tantissimo questo tipo di, di scovolino allora, cosa dire del mascara prima applicazioni, lo applico ciglia davvero wow, wow proprio perché mascara della essence se funzionano hanno un nero intenso che dalla prima applicazione si nota la differenza e questo Tranquillamente, prima applicazione, si vede la differenza. Proprio più lunghe, più corpose, più infoltite, più, più visibili, perché è un nero intensissimo. Quindi davvero wow. E... scusate un secondo. Poi torniamo al mascara, ma io mi devo chiedere, scusate, c'è tanti campi, tantissime strade... Ma perché una persona deve passare sempre da questa strada va bene ce l'ha passeggiata con un cane che fa abbaiare tutti i cani della via questo lo voglio proprio capire non riesco a capirlo cioè io come persona quando passeggio se vedo che faccio abbaiare tutti i cani o qualunque orario cerco uno ad andare veloce e di sgaggiarmi così smettono di de, a abbaiare e poi se lo so che ci sono dei cani lì, lì, lì, lì, c'è un'altra strada, faccio l'altra, così evito di farli abbaiare tutti, ma la gente proprio no, eh? tutti i giorni, tutti i giorni, c'è l'altra strada, ma no, facciamo questa, così facciamo abbaiare i cani da qua per un chilometro e mezzo, tutti quanti, cioè, io certa gente non la capisco, ma non la capisco davvero, tutti i giorni, va bene, torniamo al nostro mascara che è meglio allora vi che applicazione, wow è perfetto sia da giorno che da sera tranquillamente perché un'applicazione e si vede il risultato possiamo fare tranquillamente due o tre direi di non andare oltre il tre perché poi c'è troppo prodotto sulle ciglia comunque vi ho fatto una clip dove faccio vedere l'applicazione con un occhio senza e con il mascara così vedete la differenza Ora avete visto che è fenomenale che è fantastico, bellissimo la durata intanto durante tutta la giornata è, resta bello intenso le ciglia restano bello incurvate non si va a sgretolare non perde pezzetti non, è, non si appiccicano, ottimo e non è waterproof ma dura, certo non andate a farci la doccia eh, oppure non andate a sfregarlo con l'acqua però comunque se prendete un po' di umidità o una pioggia dura, non, non cola, oppure se lacrima l'occhio, non cola, io ho gli occhi che lacrimano molto spesso e non è mai colato, e dura tranquillamente fino a sera, senza problemi, si strucca facilmente con un qualunque struccante bifasico, oppure un olio, comunque con qualcosa doleoso così si rimuove anche più facilmente, io uso l'olio di cocco e mi trovo benissimo, ma anche gli struccanti bifasici si rimuove tranquillamente senza lasciare residui, e, e ora Veniamo ai lati negativi perché boh, a me è capitato e quindi ve lo dico anche a voi allora bellissimo mascara ma se vedete io normalmente i mascara li finisco questo c'è ancora del prodotto perché dopo un mese e mezzo di applicazione e ecco, uso come tutti i mascara quindi non è che l'ho usato in un altro modo ha preso più aria, si è contaminato come tutti gli altri che normalmente mi durano fino a quando o si seccano Oppure li finisco. Questo, dopo un mese e mezzo più o meno, ha iniziato a non lasciare più colore. Cioè, si è proprio modificata la formula. Infatti, cioè, adesso non so se si riesce a vedere. È super bagnato: proprio fa l'effetto bagnato sulle, sulle ciglia, ma lascia pochissimo prodotto, pochissimo colore. Quindi devo andare a stare davvero tante, tante, tante passate perché si colorino come prima. Quindi, Quando a me c'è qualcosa nella formula che si è distrutta, si è distrutta, non lo so, e resta bagnato, fa proprio l'effetto bagnato sulle ciglia che anche si appiccicano, però lascia pochissimo colore, quindi non le colora, Ed ho provato poi di volte a fare una decina di passate perché fossero un pochino nere, ho detto no lasciamo perdere perché se la formula si è alterata sugli occhi non è il massimo devo dire però che forse è stato sfigatello il mio forse eh, forse è stato aperto e non me ne sono accorta e quindi si è alterata la formula però anche per un mese e mezzo di mm, scusate ancora e dopo la gente a passeggio anche il corriere va bene possiamo farcela dunque stavo dicendo che per un mese e mezzo di utilizzo Wow, 4,95 euro comunque sia, ci sta. Certo che i e l'essence a me sono durati sempre molto di più cioè, o si seccavano o li finivo. Non so, probabilmente è stato aperto o cioè, se la temperatura è stata costante quindi neanche quello. C'è stato qualcosa che non andava, ecco. però ditemelo se avete riscontrato anche questo problema o è proprio sfigato il mio, comunque sia, un mese e mezzo facciamo che sempre meglio la formula. Un mese e mezzo di utilizzo costante e quotidiano, 4,95€, ci sta lo stesso e quindi ve lo consiglio. Voglio sapere davvero se l'avete provato e se anche voi avete fatto questo problema con la formula perché sono curiosa. Ma secondo me è stato alterato il mio perché alla fine ho la partita perché o è aperto e quindi è solo il mio... Oppure la parte di prodotto che magari nel trasporto ha preso freddo o ha preso caldo durante lo stoccaggio. Può essere di tutto, però non è solo a me in questo caso, ma tutti quelli di que del negozio. Non lo so, non lo so. Comunque mi è piaciuto e vabbè, fa lo stesso. Fatemi sapere se l'avete provato, come siete trovate e se avete avuto questo problema. Io vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vi avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao! Adesso c'è cioè io voglio dire, cioè porca vacca ma qualcun altro? E Adesso chi c'è? Cioè, Ma è una cosa impossibile, ma non è possibile. Ma non c'è nessuno dopo. Ma cos'è un'autostrada questa? Ma io come faccio a lavorare con della... così? Ma come si fa a lavorare così? Un boh, vabbè, il posto, ci bevo solo per dimenticare.